È il momento di Maurizio Pesenti, eh, direttore della rete di IAD. IAD, IAD, IAD ciao Maurizio. Ciao ciao. Allora, IAD, eh, un nuovo modello di agenzia immobiliare, di intermediazione immobiliare. Spiegaci un attimo, per chi non conosce ancora la vostra realtà, eh, come funziona IAD? Ah, voilà, nuovo eh, relativamente perché gli nasce nel 2008 in francia ed è un modello di business che va a rivoluzionare quello che è il mercato dell'intermediazione immobiliare perché si stacca completamente dal mondo del franchising della classica agenzia e nasce per avere tre pilastri fondamentali abbiamo al centro c'è la figura dell'agente immobiliare che viene accompagnato nel suo lavoro dal digital prova a pensare che oggi tutti parlano di digital IADI nasce nel 2008 con il digital, quindi c'è stata veramente una visione del mondo che stiamo vivendo in questo periodo dopo il lockdown che risale però prima del 2010, quindi alla nascita del 2008 e la grande innovazione è l'inserimento della MLM in un settore dell'intermediazione immobiliare probabilmente come pionieri. Ecco, MLM, spieghiamo bene questo concetto a chi ci sta guardando da casa. Come è stato introdotto all'interno di... Partirei dalla descrizione della classica agenzia immobiliare, no? per farti capire la differenza. Siamo abituati a... Eravamo abituati a modelli di agenzia immobiliare dove c'era il titolare, aveva la sua agenzia fisica, che era un negozio, che era un ufficio, poi aveva la segretaria, poi aveva gli agenti senior, c'era cioè la figura del broker, con poi tutte le altre figure all'interno dell'agenzia e comunque viveva questo mondo all'interno della sua agenzia, era come un'isola... Eh, Yadin invece nasce come una grande unica agenzia internazionale e permette attraverso il modello del network marketing di crearti a costo zero, ma solamente con l'impegno del tuo tempo, un tuo patrimonio che è la rete. La rete, adesso non sto a entrare nei dettagli, 5 livelli, 7 livelli, nel nostro caso 5 livelli, ma ti permette solamente col fatto di lavorare insieme a un team di amici, colleghi, persone che negli anni ti stimano e quindi vogliono venire a lavorare con te, ti permettono di avere quelle che noi chiamiamo ricorrenze, cioè una sorta di benefit economico che non dipendono più dal tuo lavoro. Quindi l'agente immobiliare che fino a poco tempo fa poteva contare esclusivamente sul fatturato che produceva, cioè io esco la mattina, trovo i miei incarichi, faccio le mie compravendite, faccio il mio fatturato, se fatturo guadagno, se non fatturo dovrò fatturare poi il mese successivo. In, con questo modello di business eh, non hai più l'ansia di dover tutti i mesi fatturare continuamente ma hai un team di persone che ti permettono la tua rete che ti permette di avere dei ricavi dal loro lavoro quindi una, una sorta di uh, seconda linea di, di business e di entrate per l'agente immobiliare assolutamente sì non parliamo più della tua produzione personale. Noi addirittura abbiamo tre fonti di fatturato: la prima è la tua produzione personale, la seconda è la collaborazione. Perché, essendo un'agenzia internazionale, abbiamo fatto delle compravendite a Milano, Firenze, Parigi, con coinvolti diversi colleghi in diverse modalità, chi dal lato venditore, chi dal lato acquirente. E quindi anche lì c'è una sorta di. Eh, di guadagno dal punto di vista della segnalazione e poi queste entrate che noi chiamiamo ricorrenti date dal network marketing che ti permettono veramente di avere un tuo patrimonio, una rete che è tua, non è di IAD. Questo io ci tengo a dirlo perché è una delle cose più importanti eh, costruire questa rete che è una rete propria. Ecco, rete eh, è un termine molto ricorrente quando si parla eh, del vostro sistema di intermediazione immobiliare e quali sono le difficoltà che avete riscontrato in Italia nello sviluppare questo modello uh, di, di business? Rido, guarda, ti anticipo ridendo la domanda perché purtroppo l'Italia è famosa per la sua burocrazia e quindi questo lo puoi bene immaginare a differenza di altri paesi europei e nonostante la comunità europea abbia emanato disposizioni precise per l'attività dell'intermediazione immobiliare anche per l'Italia mai in Italia si è fatto un regolamento di attuazione e quindi purtroppo ci scontriamo ancora con norme, tra virgolette, eh, un po' datate che non sono più al passo con i tempi e quindi con la digitalizzazione dei processi e con un'evoluzione di un mercato che noi ormai lo guardiamo europeo, addirittura mondiale, quindi non possiamo più ragionare da italiani nei nostri piccoli comuni, ma dobbiamo, se vogliamo crescere e cambiare il passo vedere un mercato europeo come minimo, se non addirittura globale. E, quali sono gli strumenti che IAD offre e mette a disposizione dell'agente immobiliare per l'operatività quotidiana? Ah, Tiene presente che noi diciamo eh, il nostro ufficio è il nostro PC. Giusto per darti un'idea, tu la mattina, quando ho il tuo PC portatile, all'interno della nostra piattaforma hai tutto. E quando ti dico tutto significa hai gli strumenti per trovare un incarico, quindi per acquisire, ne ho ben due strumenti. Adesso ti dico, cos'è meno, sì. eh, ti spiego anche le modalità operative del nostro agente. Quindi la mattina io mi sveglio, posso interrogare nel nostro PLID quelli che sono gli strumenti, partire dalla City Scan, Casa Share, che è uno strumento comunque famoso e conosciuto sul mercato immobiliare, e lì vado a cercare tutte le persone che vendono. So tutto quello che c'è in vendita nel mio territorio e quindi riesco a farmi anche un'idea di quello che è il panorama immobiliare nella zona dove opero. E dopodiché attraverso sempre questa piattaforma posso andare a fare quelle che sono a casa del cliente le valutazioni utilizzando uno strumento digitale nostro che è un libretto di presentazione di servizi che noi facciamo vedere sfogliandolo proprio digitalmente sul pc che illustra a chi vuole vendere casa tutto quello che IAD farà per vendere casa sua e non è così scontato perché se qualcuno porta la brochurina dice noi siamo brevi siamo balli siamo 10.000 siamo bravissimi noi nella realtà facciamo attraverso uno storytelling tutto un racconto di quelle che sono le azioni reali che faremo per mettere in vendita e tutti gli strumenti che utilizzeremo per vendere la casa del cliente dopodiché per la valutazione ci, eh, ci appoggiamo a un valutatore nostro nativo iad e all'ultimo strumento molto conosciuto Eurometro quadro eh, che è uno dei valutatori probabilmente più vicini al valore reale commerciale di un immobile oggi in italia quindi vedi il nostro agente può fare tutti questi processi poi arriva l'incarico e l'incarico lo puoi firmare digitalmente. Quindi può anche rinunciare a girare con i blocchi, con la carta, con la carta copiativa, mandati con la carta copiativa, si gira col PC e attraverso il PC prendo l'incarico e ritiro la proposta. Oltre a questo, cosa può fare la nostra agente? Può seguire tutta la formazione IAD perché c'è un'università online e poi c'è un altro aspetto legato, noi lo chiamiamo anche le business, tutti, eh, il nostro agente vede un'agenda di appuntamenti formativi che abbiamo settimanalmente. Questi appuntamenti con il lockdown necessariamente buona parte sono andati online ma anche per la diffusione che oramai IAD ha su tutto il territorio nazionale abbiamo due tipi di formazione, una online che va col che raggiunge tutti. E una poi nei nostri uffici, poli di formazione, sul territorio, che sono eh, le formazioni che a me piacciono di più perché c'è il contatto diretto con la gente. Quindi attraverso questa piattaforma la nostra gente può lavorare da casa avendo tutto quello che serve ad un agente immobiliare. Quindi diciamo un modello di business eh, molto orientato all'uso della tecnologia. Sì, il digitale deve assolutamente aiutare l'agente immobiliare, non sostituirlo. Sentivo questa mattina i vari interventi, ci sono stati in sinergie e tutti erano d'accordo dicendo sì, è importante il digitale, tutti ne parlano, ma deve essere a servizio dell'agente immobiliare, deve accelerare quei processi fastidiosi che hanno gli agenti immobiliari tutti i giorni, la carta soprattutto, tutti quei processi che fanno perdere del tempo e non sono produttivi. Se dovessimo fare uh, un identikit dell'agente immobiliare uh, tipo di IAD, cioè quali sono le caratteristiche che riuscite no, a Guarda, no, Noi puntiamo molto sull'aspetto imprenditoriale della persona e quindi anche chi non è agente immobiliare, IAD ha un percorso per poter diventare agente immobiliare, quindi è benvenuto perché lo aiutiamo a cambiare vita, magari entrare in, una, in un mondo che sicuramente eh, lo affascina perché molti oggi parlano di immobiliare ma il nostro classico agente immobiliare è colui che eh, riesce a fare questo cambio dalla modalità tradizionale di lavoro a una modalità più evoluta europea internazionale digitale ma vera facendo parte di non una piccola agenzia eh, in franchising, magari, ma di una grande rete internazionale, tenendo conto che noi in Italia facciamo tutto a livello centralizzato come sede a Milano, quindi è un'unica grande agenzia che offre ai nostri agenti il back office, che offre tutti i servizi che altrimenti dovresti andare a pagare attraverso delle persone che lavorano per te, ad esempio. Quindi, ogni agente IAD in realtà è uno sviluppatore di rete? Sì, assolutamente, ha ah, la libertà, non l'obbligo, questo ci tengo a dirlo perché la parola libertà in IAD è fondamentale. alla libertà di poter costruire il proprio successo. E dal punto di vista invece dell'acquisizione, eh, gli AD, quali sono i vantaggi che offrono l'agente immobiliare in fase di acquisizione di un immobile? Ma guarda quello che ti dicevo prima quando ti ho narrato un po' la vita del nostro agente, innanzitutto gli strumenti digitali che si sostituiscono ad andare a suonare i campanelli, io torno sempre lì perché sono nato in quell'epoca dove era importante suonare i campanelli, è ancora importante credo però è forse più importante oggi avere una tecnologia, un digitale che va a sopperire a quella parte un po' diciamo... Eh, non brutta, però fastidiosa del dover andare tutte le mattine a suonare persone attraverso il digitale, attraverso questi due strumenti. Sappiamo chi sta vendendo casa in questo momento, quindi possiamo andarlo a interrogare dicendogli che magari abbiamo già delle persone interessate piuttosto che andare a prendere un mandato. Questo è sicuro. E poi anche noi, come altri, forniamo delle leads digitali di venditori ai nostri colleghi sul territorio. Adesso um, voi in Italia siete dal. 2018. Dal 2018 la vostra roadmap cosa prevede per l'Italia come sicuramente di, di diventare uno dei player di riferimento nel settore dell'intermediazione immobiliare, perché con l'avvento dei fondi di investimento, soprattutto i sei partner, nell'ultimo eh, nell anno, eh, sicuramente l'obiettivo è quello di diventare uno dei maggiori player anche all'interno del nostro paese dell'Italia, perché non è quello di andare a posizionarsi in tutte le nazioni, ma quello di essere un leader di riferimento, così come la in Francia. Eh, un dato che è comparso prima, eh, nella, che ci ha presentato Gerardo eh, nel suo report sulle reti, parlava appunto di 51 circa 51 mila imprese di intermediazione. Eh, di cui però solo circa 6-7 mila sono appartenenti a un marchio, un franchising, sì. un brand non personale. Come leggi tu questo dato? Cioè, eh, L'italiano non vuole stare sotto un cappello che non sia il suo? Ma diciamo che è un mercato polverizzato, è un mercato che a noi interessa molto perché tutti questi 45.000 colleghi che oggi hanno magari una loro realtà piccola, media, grande, che, sono, che lavorano in maniera tradizionale, oggi hanno l'opportunità di avere eh, IAD che gli dà una nuova prospettiva di quello che è il mercato immobiliare. Prova ad immaginare. In qualsiasi provincia italiana noi abbiamo tantissime agenzie immobiliari che sono costituite magari dal titolare, la da segretaria e forse un agente. Siamo, torniamo al discorso di prima: se non fattura questo titolare, se non fattura tra loro ferma. non fattura nessuno. Certo. Si ferma, si ferma al gioco. Quindi AD eh, è una, una sorta di. Previdenza, previdenza sì. sociale dell'agente immobiliare. Eh, no, la chiamerei previdenza sociale, anzi. Però una, una formula insomma, anche di sicurezza. Perché diciamo poi... che può rappresentare, noi usiamo un termine che secondo me non è forte, ma la verità è la tua libertà finanziaria. Perché nel momento sì. in cui tu raggiungi mensilmente migliaia di euro dalla tua rete eh, puoi sicuramente vivere un po' più sereno. Chiaro, chiaro. Magari con un occhio, un occhio diverso rispetto al fatturato sì. e anche alla qualità della vita, perché poi. Qualità della vita, ma anche crescita dal punto di vista professionale, perché il fatto che tu la tua rete la possa avere anche fuori dall'Italia, perché le regole sono le stesse per gli AD, Che tu sia in Italia, in Spagna, in Francia, in Portogallo, in Germania, adesso prenderemo anche la Florida, UK. e Quindi in tutte queste nazioni tu hai le medesime possibilità e la tua squadra può avere all'interno della tua rete agenti di tutte queste nazioni quindi un utente eh, di italia può avere all'interno del suo team anche io conosco gente un collega che... in spagna lo sponsorizzo viene all'interno del mio team lui lavora sempre in spagna ma farà parte del mio team e quindi anche sul fatturato prodotto da questo collega anch'io avrò dei benefici un ritorno, un ritorno sì. chiaro e come vedi la, mh, la collaborazione all'interno eh, cioè l'idea proprio di, di, di sviluppare, cioè, ci, sono, ehm, ci sono agenti che si dedicano solo ed esclusivamente a sviluppare reti? Oltre a fare no, no, proprio... no, no, no, guarda, questo è un discorso che hai fatto bene a farmi questa domanda perché molti si fanno prendere dalla paura, Ah, devo cominciare a sviluppare, non l'ho mai fatto, non è vero. Ti spiego semplicemente come si fa uno sviluppo, te lo dico proprio sì. con due parole molto semplici, io sono un agente immobiliare, eh, lavoro da solo, però conosco tanti colleghi, con i quali magari abbiamo fatto delle collaborazioni, abbiamo lavorato insieme, ci rispettiamo, più o meno lavoriamo alla stessa maniera, posso contattarne uno e con lui dire senti perché non viene a lavorare con me, gli spiego il modello IAD, glielo faccio conoscere e da lui parte la costruzione, anche da uno alla volta, perché con un mio collega dice guarda il modello è uguale, guadagniamo tutti la stessa cifra, gli facciamo vedere, gli spieghiamo bene Cosa significa fare network marketing? E tra un appuntamento di acquisizione, un appuntamento di vendita, una chiacchierata con un collega, mi permette magari di associare qualcuno nella mia piccola rete. Così lo può fare lui, così lo può fare qualsiasi collega, senza dover avere il chiodo fisso, oddio da domani devo eh, andare a cercare persone o fare la rete, assolutamente no. E la cosa bella che c'è IAD, che c'è libertà, sia nei tempi, io abbiamo avuto un collega che è entrato tra i primi in AD e per molti mesi all'inizio diceva io faccio fatica, ero abituato, lavorava in un franchising, quando gli è scattato, perché vedendo altri che facevano invece con facilità, magari aveva una rete, oggi ha otto persone nel suo, nel suo team, sono pochi, sono tante, sono comunque persone che lavorano e gli danno una rendita comunque di qualche migliaio di euro, quindi... Partendo da una persona si costruisce, io dico sempre, io scelgo le persone con cui mi piace la, lavorare, con cui voglio lavorare e soprattutto ne scelgo poche. Poi loro a loro volta le sceglieranno e così si fanno i vari livelli per spiegartelo proprio su due piedi di quello che è il network marketing. Ci vorrebbe un approfondimento, però a carattere generale penso di essere stato chiaro. Ma quando un agente immobiliare sviluppa la propria rete eh, ha una sorta di... Mm diciamo, non dico obbligo, però eh, ha un impegno nel continuare a coltivarla, ad avere relazioni o la rete poi diventa indipendente, autonoma ma, e si... Guarda, l'interesse dei nostri agenti, che noi chiamiamo sponsor, coloro che hanno una squadra, ovviamente è quello che la propria rete funzioni bene, vada bene, non ci sono problemi, senza obblighi, ma solo con la buona volontà di seguire colleghi che lavorano con noi poi se tu hai tutti i colleghi, tutti abilitati, tutti indipendenti che lavorano benissimo il tuo lavoro capisci che sarà meno minore. complicato, assolutamente un lavoro minore, sì chiaro chiaro chiaro. Bene grazie Maurizio della panoramica che siete su IAD insomma una, uno strumento in più per l'agente immobiliare che può eh, ampliare quelli che sono i propri orizzonti certo. di, di guadagno e di marginalità e perché no diventare anche imprenditore, un'occasione per eh, il piccolo per agente cambiare. di diventare imprenditore togliendo gran parte del rischio in realtà, eh sì, questo sì. è la Il rischio la è zero costi bassissimi. Grazie Maurizio del tuo intervento. Prego grazie a voi.